Presentando Ellie Schlein, farei, farei un torto a Ellie Schlein se la presentassi come la candidata giovane vieni, vieni pure sul palco Elio, quella di Occupy PD perché in realtà, conoscendola anche personalmente posso dire che è una persona molto più di queste etichette abbastanza facile lo dimostra anche la campagna che stai facendo, che io seguo da lontano nel senso non essendo in questo collegio sul foot e che mh, è una campagna intelligente e che sta costruendo veramente delle stanze che meritano di essere portate in Europa, in bocca al lupo. Grazie, grazie. Buongiorno. Buongiorno. a tutti. Grazie di essere qui. Allora, la prima cosa è una comunicazione di servizio. Si scrive s l s c h l e i n. Eh, sembra passato un secolo dal momento in cui con tanti di voi ci siamo incontrati per la prima volta e chi l'avrebbe mai detto di, di finire qui io non l'avrei mai detto, non ci avrei mai pensato. Però una cosa che non vi ho mai raccontato è questo cognome la sua storia e Pippo mi sollecita sempre a farlo, io sono un po' timida, lo sapete, quindi non amo parlare di me, però ve lo devo. Eh, Schlein è un cognome che mi deriva da mio nonno paterno eh, che da un piccolo paesino che adesso sarebbe in Ucraina, un paese non a caso, è partito per gli Stati Uniti eh, a cercare un futuro migliore e nell'isola di Ellis Island, come succedeva allora, gli hanno cambiato il cognome per cercare di americanizzarlo, in realtà sembra più tedesco, gli è venuto male però, questa è la storia di quel cognome. E ve la racconto perché è una storia che ci racconta un po' quali sono le origini, perché noi l'Europa l'abbiamo fatta, mio nonno purtroppo negli anni della seconda guerra mondiale ha perso tutta la famiglia che era rimasta in Europa. Eh, mi ha sempre affascinato come questa storia si coniuga con quella di mio nonno materno che invece era un avvocato e a Siena difendeva gli ebrei nei tribunali a costo anche di prendersi gli sputi dai suoi concittadini perché anche questa è la nostra storia purtroppo. Allora da queste due storie che si intrecciano e che portano il cognome io penso che noi rintracciamo quella che è la L'origine storica, la ragione nobile per cui noi l'Europa l'abbiamo fatta. L'abbiamo fatta per dare pace e stabilità ad un continente che non ha mai saputo stare in pace e che si è fatta secoli di guerre, fratricide, veramente per, sostanzialmente per le risorse e per i confini. Allora, noi secondo me, in questi giorni in cui siamo nelle piazze, per fortuna siamo nelle strade, dobbiamo anzitutto ricordare questa ragione, che non possiamo dare la pace per scontata, soprattutto quando i conflitti si presentano alle nostre porte e sono così minacciosi. Ecco, quella ragione storica dobbiamo portarla avanti con coraggio, ma anche dire che questa che ci troviamo davanti non è l'Europa del disegno iniziale. È un disegno che è rimasto incompiuto, è rimasto incagliato a metà nella mancanza di coraggio di tanti... Nella mancanza di coraggio politico, soprattutto. Ed è rimasta incagliata anche nel prevalere dell'interesse egoistico dei singoli stati su quello che è l'interesse comune, su questo senso di sentirsi comunità. Ecco, io penso che quello che... Scusate, mi emoziono sempre, lo sapete. Io penso che c'è un tema importante, che è quello di capire perché Quell'Europa lì era un'Europa che voleva dare più opportunità e non certo meno alle nuove generazioni. L'Europa che è stata citata da tanti di voi, l'Europa di Spinelli, l'Europa di, di Langer, di Delors, ecco non è questa Europa qui. Io ho compiuto 29 anni qualche giorno fa, giusto in tempo per mandare un minuto prima il mio manifesto di ventottenne che vuole riscoprire quello spirito e insieme ai nomi dei padri fondatori bisognerebbe ogni tanto citare anche quello delle madri fondatrici come Ursula Hirschman, il cui contributo è stato altrettanto importante per la diffusione di quello spirito e di quelle idee. Ecco, io penso che la mia generazione sia quella, io sono nata nell'85 appunto, che più è cresciuta con l'Europa? Che più è cresciuta con questo mito dell'Europa unita, dell'Europa sociale, dell'Europa dei diritti? Noi crescevamo negli anni in cui c'erano le bandiere, c'era ancora l'entusiasmo, negli anni in cui c'erano i giochi senza frontiere, ve li ricorderete? Ecco, in quegli anni lì siamo cresciuti e quello spirito lo abbiamo interiorizzato. Ci siamo svegliati grandi e questa Europa è rimasta a metà. E allora io penso che noi dobbiamo prenderci la responsabilità, insieme a tutti voi, di portare finalmente a compimento quel disegno che è rimasto incagliato. E lo dobbiamo fare con, veramente con lo spirito di toccare alcuni temi, moltissimi ne avete citati oggi, che non si dicono più. Eh, è un'Europa che deve ricominciare soprattutto a investire con coraggio sul suo futuro e su un futuro che sia sostenibile finalmente. Um, I temi sono tanti, noi stiamo cercando tutti insieme, l'avrete capito, di alzare un po' il livello di un dibattito che purtroppo in occasione delle europee si ferma sempre a livello nazionale, schiacciato in particolare in questi giorni sulla questione euro sì, euro no, euro fuori, euro dentro, ecco io penso che per alzare questo dibattito dobbiamo parlare di, dobbiamo rilanciare l'Europa sulla base della cultura ad esempio perché per anni ci hanno detto che con la cultura non si mangia intanto ci siamo mangiati noi la cultura e vediamo cadere, a pezzi, vediamo cadere a pezzi le nostre bellezze, vediamo cadere a pezzi Pompei, ricorderete quando Pippo lanciò Vendicheremo Pompei, ecco quello spirito lì, c'è cioè oggi Paolo qui che non manca mai, che viene dall'Aquila, io l'Aquila l'ho vista a ottobre e sono rimasta agghiacciata perché è rimasta ferma e quando non ci sono i riflettori dobbiamo noi essere noi a riportarli i riflettori perché ancora c'è il problema e non è ancora stato risolto. Allora, dobbiamo... Capire che si riparte, come diceva qualcuno prima, come diceva anche Ilaria, si riparte dalla conoscenza, si riparte dagli investimenti sulla formazione, sulla cultura, perché ecco, la conoscenza si muove sulle gambe di chi ce l'ha, come mi ricorda Rita che è anche lei oggi qui con noi. E se non, se non creiamo qui le condizioni perché si possa sviluppare va via, va in altri paesi, la perdiamo. Un altro tema fondamentale è quello del cambiamento climatico che è una sfida che noi dobbiamo non tanto a noi che appunto siamo visti come i giovani ma in realtà c'è chi è più giovane di noi e non possiamo guardate permetterci di lasciare un appunto alle nuove generazioni in cui diciamo vi abbiamo lasciato un casino adesso ci pensate voi. È una responsabilità e su questo l'Europa per fortuna ha una forte sensibilità e diciamolo che lo dobbiamo al Parlamento europeo se abbiamo degli obiettivi vincolanti in tema di riduzione delle emissioni, di passaggio alle energie rinnovabili, diciamolo e in quella direzione. Io penso che ci sia un altro tema che mi ha appassionato, perché l'ho scoperto quando ho conosciuto Pippo e quando ho conosciuto molti di voi: è quello del cicloturismo che qui è vissuto ancora come un tema di nicchia, una cosa per pochi appassionati, ma non è così, ci sono progetti come quello che conosciamo bene di Vento, una, una pista ciclabile che vada da Venezia a Torino, pensate, lungo le, lungo le terre del Po, che io sto scoprendo in questa campagna e mi stanno appassionando perché sono cariche di cultura e di storia che dovremmo, e su cui dovremmo cominciare veramente a puntare, valorizzare i nostri territori, riuscire a farne un elemento anche di, di, di rinascita, di rinascita e di vigore del nostro, eh, del nostro paese. Ecco, quello che mi ha sempre impressionato è che io, eh, facendo la pendolare un po' dalla Svizzera, lo sapete, eh, attraverso questo paese con l'A1 che lo spezza a metà. E in questo noi ci dimentichiamo tutti quei territori che esprimono vitalità, esprimono produzione di qualità, esprimono un turismo e potrebbero esprimere un turismo sostenibile finalmente che porterebbe veramente moltissimi turisti da tutto il resto d'Europa. Il ciclo turismo non è di nicchia ma è un tema che in Germania ha un indotto di diversi milioni di euro e quindi dobbiamo anche uscire da una mentalità e capire come possiamo essere più europei in questo. Eh, un altro dei temi che mi sta a cuore l'ha citato Daniele è quello dei diritti i diritti della comunità LGBT anzitutto, sono anche però i diritti delle donne, ecco la parità di genere è un'altra sfida fondamentale perché guardate che siamo molto molto indietro, siamo indietro nella misura in cui c'è ancora il fatto che i, le donne guadagnano in media a livello europeo il 16% in meno degli uomini, e guardate che non è solo una questione di creare una società più equa e più giusta, ma è questione anche di un elemento per rinascere, anche economicamente. L'Ox lo dice molto chiaramente. Se raggiungessimo finalmente la piena parità occupazionale e salariale delle donne, si stima anche una crescita del PIL. Fino al 2030 del 12%. Per cui, ecco, capiamo anche questo e cerchiamo di eh, uscire da questa mentalità per cui, appunto, una maggiore libertà delle donne è una minaccia per qualcuno anziché un'opportunità per tutti di avere una società basata su, eh, su basi più solide. Allora, su un altro dei temi, lo sapete perché abbiamo iniziato così, è quello dell'evasione fiscale, che non è un tema solo italiano. È un tema europeo e per fortuna qualche giorno fa, voi vi ricorderete quando facemmo questa video inchiesta sul tema dei patrimoni italiani in Svizzera su cui nessuno ha versato il dovuto, Operazione Guardie Svizzere. ecco è notizia di qualche giorno fa che finalmente l'Ox è riuscita a far firmare alla Svizzera il passaggio dal segreto bancario allo scambio automatico di informazioni. Questa è una svolta epocale, perché si stimano 150 miliardi di euro, non bruscolini, dopo che per un anno ci siamo incartati su una discussione su 4 miliardi di IMU. Allora è vero che i soldi non ci sono perché c'è crisi, per carità, ma andiamo anche a prendere quelli che ci sono e che non abbiamo mai avuto il coraggio di andare a prendere. C'è cioè, oltre a questo il tema della corruzione, che ugualmente... È un tema non soltanto italiano, non pensiamo di essere sempre soltanto noi ad avere i problemi, è un tema europeo e è a quel livello che noi dobbiamo lanciare questa sfida e cercare di trovare soluzioni. Ecco c'è anche un'Europa che non dicono, che è quella di garanzia giovani ad esempio che è un programma che vorrebbe aiutare i ragazzi che escono dalle scuole a trovare rapidamente entro quattro mesi delle opportunità di lavoro ecco l'Europa degli stanziamenti li ha fatti, 6 miliardi, vedete voi sono ancora pochi, ci sono 5 milioni e 600 mila disoccupati, giovani in Europa, per, però è già una prima risposta e molte opportunità come quelle del, fondo, del programma Europa Creativa ecco dobbiamo saperle comunicare meglio noi e secondo me, ai miei amici che sono venuti oggi e che si candidano come me proporrei di essere delle antenne quando verremo eletti, di essere delle antenne per riuscire a tradurre le opportunità europee in benefici per i nostri territori per i nostri comuni, perché veramente a volte siamo noi che ce le lasciamo sfuggire queste opportunità, non riuscendo a scrivere questi bandi che sono complicati, per cui ci vogliono competenze, però sviluppiamole quelle competenze e cominciamo a avere una mentalità più europea anche in questo ecco, l'Europa eh... L'Europa che vogliamo noi la stiamo portando in giro per le strade, lo vedete, io appunto lo ricordava Marcella, sto facendo una campagna collettiva come tanti di voi e la sto facendo a piedi, per strada, la ragione non è solo quella che non abbiamo una lira, questo è anche uno slogan, non abbiamo una lira abbiamo l'euro, non abbiamo una lira ma perché noi mentre gli altri fanno la campagna no euro noi facciamo quella senza euro, a basso costo, però non andiamo in giro per strada per questo motivo, andiamo in giro per strada perché il primo nemico di queste elezioni è l'astensionismo, è la poca voglia di andare a votare e allora noi dobbiamo tornare in queste piazze e in mezzo alla gente veramente anzitutto a convincere le persone dell'importanza di venire a votare per questa partita. Eh, il primo tratto l'abbiamo fatto con Pippo tra Mirandola e Medolla, le terre poco distanti da qui, colpite tragicamente dal terremoto. Eh, quando siamo arrivati nella piazza di Mirandola per iniziare questi sei chilometri a piedi che abbiamo fatto fino a Medolla, io vedevo tante persone e le bandiere del partito. Ho detto, caspita, siamo finiti in una festa dell'unità e invece erano persone che aspettavano noi e siamo partiti come una piccola armata brancaleone con le bandiere in 50 attraversando le campagne per andare a toccare con mano quali sono i problemi di quel territorio così come stiamo facendo in tanti altri secondo me questo è l'unico modo per ridurre quella distanza che si è creata purtroppo con, eh, con i cittadini e di cui si parlava anche poco fa e parlava anche il segretario Donini allora questo per dire cosa che vedete quando noi ci siamo conosciuti e vado a concludere io ero una persona che cercava casa, chi c'era quel giorno al Binea se lo ricorda, e guardate che per chi è figlia di un'italiana e di un americano nata in Svizzera il tema dell'appartenenza non è scontato, si cerca proprio appartenenza e questa appartenenza me l'ha data Bologna, che io ho scelto e che non ho mai più lasciato per i miei studi e ancora adesso sono con voi e veramente mi sento parte di questa città. Ma la seconda appartenenza me l'avete data voi che c'eravate quel giorno ad Albinè e me l'ha data Pippo Civati dentro al PD. Me l'ha data il PD questa appartenenza. Che stanno cercando tantissimi ragazzi che erano lontani dalla politica come me e che stiamo cercando di tirare dentro in questa campagna a piedi. Ecco, questa casa, questa casa di cui, di cui che, che siete riusciti a darmi mi fa pensare però a una cosa importante. Oggi ci penso, scusate perché poi mi emoziono di nuovo... C'è chi ha persa la casa qualche giorno fa e ne è nell'ennesima tragica alluvione di Senigallia a cui io vorrei dare veramente l'abbraccio di tutta la piazza di oggi. L'abbraccio più forte. E chiudo facendo un invito a tutti noi che facciamo questa campagna la facciamo insieme. Non facciamoci dire da nessuno che siamo tutti uguali perché è la nostra storia che dice il contrario. Io non me lo faccio dire da nessuno. Anche perché queste piazze sono sempre state nostre, a difesa dell'università, a difesa della Costituzione, insieme alle donne. Queste piazze le abbiamo sempre popolate e ci siamo anche oggi, perché sono anche nostre. E non facciamoci mai dire il contrario. Allora a chi non vuole più votare perché è deluso? Ricordiamo due cose molto semplici, ricordiamo la nostra memoria storica, ricordiamo che qualcuno ha sacrificato addirittura la vita per permettere a noi di votare e di poter partecipare attivamente alla collettiv collettività politica di cui facciamo parte, ma ricordiamo anche un'altra cosa che penso che sia il senso della mia candidatura che quando la politica ci delude non c'è altro modo che mettersi in gioco in prima persona per cambiare le cose e per partecipare a quel cambiamento che speriamo di portare insieme per tutto il Paese e anche per l'Europa. Io ringrazio tutti voi, ringrazio gli amici che sono venuti oggi e ringrazio Pippo. Grazie.